Cristina Scaraffia, che ci, però ce l'abbiamo fatta, che ci racconterà eh, come scrivere email efficaci. Mai. Eh, ciao a tutti, mi chiamo Cristina Scaraffia, sono una scienziata sociale e negli ultimi anni mi sono specializzata in assistenza clienti come consulente formatrice, ma mi sono occupata per anni e in parte mi occupo ancora di scrittura creativa, scrittura aziendale. L'intento di questo intervento è cercare di offrire qualche suggerimento utile per ottimizzare le nostre mail. Quindi le mail professionali che noi scriviamo a colleghi, fornitori, clienti Um, attraverso le email professionali noi possiamo far emergere le nostre competenze la scrittura e la comunicazione sono competenze trasversali uh, attraverso le email noi possiamo far sì che i clienti ci rispondano e che ci rispondano in modo uh, sensato e completo possiamo far, sì che, uh, possiamo far sì di non sprecare tempo ed energie nostre e dei nostri destinatari quindi uh, Oltre a questo, attraverso le nostre email, noi possiamo curare le relazioni con gli altri. Abbiamo due grandi obiettivi quando scriviamo. Trasmettere informazioni nel modo più accurato e semplice possibile e curare le relazioni nel segno della gentilezza e del rispetto. Le email, come molte forme di comunicazione tra persone, si rifanno alle pratiche della comunicazione etica, della comunicazione assertiva. Quindi le parole sono importanti. Le parole rappresentano noi, il nostro modo di lavorare, di pensare. Le parole costruiscono il nostro pensiero. Le parole sono dei ponti che noi possiamo utilizzare per avvicinarci o allontanarci dagli altri. Le parole hanno delle conseguenze concrete, quindi noi possiamo usare concretamente le parole per esprimere rispetto per noi stessi e per gli altri. Il primo ostacolo che ci troviamo ad affrontare è la sintesi. L'italiano non è una lingua sintetica, se per esempio la paragoniamo alla lingua inglese. Se avete mai... Um, partecipato a una conferenza internazionale, forse avete notato che gli italiani sono quelli che escono sempre fuori dal tempo che hanno a disposizione. Siamo un popolo prolisso. Um scusami se ti ho scritto una lettera lunga non ho avuto il tempo per scriverla più corta questa è una citazione di Pascal che forse avete già letto in un'altra traduzione che fa sorridere però ci dà la possibilità di porre l'attenzione proprio sulla dimensione del tempo sì per essere sintetici dobbiamo usare del tempo ovviamente con l'allenamento questo tempo si riduce io penso che sia meglio che siamo noi che utilizziamo del tempo per sintetizzare una buona mail piuttosto che delegare quel il tempo al nostro destinatario quindi obbligare il nostro destinatario a usare del tempo per estrapolare le informazioni veramente importanti da un'email eccessivamente lunga oppure utilizzare del tempo per interpretare delle frasi che sono ambigue. La sintesi significa eliminare superfluo, andare dritti al nucleo del messaggio, ma essere sintetici e asciutti non significa diventare freddi e distaccati. Noi possiamo essere diretti pur esprimendo gentilezza e solidarietà. Riceviamo la mail e il primo elemento che leggiamo dopo il nome e l'indirizzo mail è l'oggetto della mail, qui possiamo anticipare il contenuto della mail, spiegare perché stiamo scrivendo. Qua dobbiamo essere particolarmente sintetici, possiamo addirittura diventare telegrafici eliminando preposizioni, articoli, basta che il messaggio rimanga chiaro. Scriviamo subito l'informazione più importante, non superiamo i 50 caratteri, se no la frase viene troncata, evitiamo magari di scrivere urgente a caratteri maiuscoli nell'oggetto della mail, se c'è una data da rispettare scriviamo la data direttamente nell'oggetto. Poi iniziamo a scrivere la mail, l'incipit. Una banalità, lo so, salutiamo sempre con il nome. Anche per le mail formali va benissimo il nome proprio, gentile Fabrizio, salve Fabrizio. Rimaniamo sul semplice e va bene. Dopo il saluto, io consiglio sempre una frase di sintonizzazione, una frase che mi dà modo di sintonizzarmi con l'altro, di esprimere la vicinanza e l'interesse per l'altro. Um, utilizziamo frasi chiuse non per forza come stai col punto di domanda ma spero che tu stia bene, spero che tu abbia trascorso un buon fine settimana le frasi di sintetizzazione le utilizzeremo anche a conclusione della mail sono più efficaci dal punto di vista relazionale se le possiamo contestualizzare, personalizzare con dei dettagli che sono specifici di quella relazione o di quel contesto spero che tuo figlio abbia superato l'esame Adesso ci troviamo nel corpo vero e proprio della mail. Cominciamo subito in media res, cominciamo subito con l'informazione più importante. Rinunciamo all'introduzione, a tutti quei dettagli, sì, che possono arricchire il quadro, ma che a volte sono informazioni che non sono così utili per il nostro destinatario. Cominciamo con le informazioni più importanti perché le persone leggono con attenzione solo le primissime righe della mail. Quindi, ordiniamo le informazioni dal punto di vista di chi legge. Cerchiamo di evitare frasi o informazioni ambigue. Se abbiamo bisogno del via libera per continuare il progetto, scriviamolo. Se abbiamo bisogno del materiale, scriviamolo. Siamo, siamo espliciti. Adesso vediamo qualche elemento che ci può aiutare a um, ottimizzare la mail. Scriviamo periodi brevi. Um, sono più leggibili, sono più immediati uh, una frase che sullo schermo del computer è di due righe sul cellulare diventa di quattro, sei, anche più righe uh, i periodi brevi uh, quindi li costruiamo evitando incisi, subordinate, parentesi le persone saltano le parentesi, non le leggono Uh, spesso una frase breve si può ottenere semplicemente divendo, dividendo una frase lunga in due. Elenchi. Se dobbiamo trasmettere tante informazioni in un'unica mail usiamo gli elenchi. Sono comodissimi per noi perché ci aiutano a essere chiari e sintetici. Sono comodissimi per chi ci legge perché rendono la lettura molto più semplificata ma anche la risposta che può avvenire sempre seguendo gli elenchi. Ricordiamoci solo di mantenere lo stesso, la stessa coerenza grammaticale per tutte le voci. La formattazione è importantissima, um, per esempio il grassetto è molto efficace, però va utilizzato con parsimonia, se no se ne perde l'efficacia. appunto. Um, la, il corsivo sullo schermo si legge molto male, quindi utilizziamolo solo per um, titoli di libri o di articoli. Uh, il maiuscolo oramai nel gergo della rete significa urlare, quindi sarebbe meglio non utilizzarlo, stessa cosa vale per le parole sottolineate perché possono sembrare dei link. Utilizziamo lo spazio bianco, lo spazio bianco è chiamato spazio passivo e ci aiuta a rendere la mail molto più ariosa, molto più leggibile ma ci aiuta anche a mettere in risalto una frase. Se una frase infatti ha dello spazio bianco prima e dopo diventerà ancora più risalterà rispetto al resto del testo. Il postscriptum. Um, ha cambiato funzione ma è utilissimo, quindi non significa più aggiungo un elemento che ho dimenticato ma mi dà la possibilità di mettere in rilievo un'informazione importante. Ricordiamoci che il post scriptum insieme alle prime righe della mail sono i momenti in cui il lettore ha più alta l'attenzione. Abbiamo detto che attraverso le nostre mail noi possiamo curare le relazioni, quindi esprimere vicinanza, rispetto, eh, interesse. Nelle conclusioni io consiglio di ringraziare sempre, c'è sempre un buon motivo per ringraziare, anche questo è uno spazio di sintonizzazione, quindi se possiamo personalizzarlo sarà più efficace, se no va benissimo. Stare sul semplice, grazie di tutto, grazie per l'attenzione, eh, grazie mille, ciao, eh, buon lavoro. Eh, ormai penso che la maggior parte di noi abbia in calcio alla mail la firma automatica digitale. Eh, ugualmente io consiglio di firmare sempre con il proprio nome. Eh, la firma automatica digitale rappresenta il nostro biglietto da visita eh, ricco di dettagli, e di eh, social, siti internet, eh, però firmare col proprio nome a fine mail appunto rende l'email più calda. Non so se si legge perché il contrasto non è molto alto, provate a leggere le prime due righe, ci riuscite? Secondo un professore dell'Università di Cambridge, non importa in che ordine appaiano le lettere in una parola, l'unica cosa importante è che la prima e l'ultima lettera siano nel posto giusto. Il risultato può sembrare molto confuso, ma nonostante tutto si può leggere senza molti problemi. Io quando l'ho scoperto ho pensato, adesso scrivo sempre così, no? <ride> Eh, è buffo e il nostro cervello eh, corregge le parole che incontra in base alle parole che già conosce, che ha immagazzinato. Questo è uno dei motivi per cui i testi sono pieni di refusi, anche quando ci sono degli ottimi editor. Questo è uno dei motivi per cui dobbiamo rileggere le nostre mail. Un'email un quotidiana va bene una rilettura veloce, per email importanti, magari anche delicate, una rilettura più attenta. Quindi eh, rileggiamo la mail, controlliamo eh, che non ci siano errori di battitura, controlliamo di aver detto tutto, di aver detto tutto in modo chiaro, controlliamo che ci siano gli allegati. Sarà capitato a chiunque di ricevere o inviare una mail che doveva trasportare un allegato che poi non era presente. Um, controlliamo se abbiamo inserito dei link che siano funzionanti. Uh, a questo punto possiamo anche rileggere correggere l'oggetto della nostra mail perché è uno di quegli elementi che si scrive meglio quando la mail in realtà è giunta al termine. La comunicazione assertiva non è propriamente una teoria, è una cultura che fa riferimento alle eh, forme di comunicazione interpersonali, quindi anche faccia a faccia. Io le applico alla comunicazione digitale, però si possono utilizzare in tutte le interazioni umane e vogliono porre ehm, il rispetto reciproco, quindi esprimere lo stesso rispetto per noi stessi e per gli altri. L'assertività, secondo il dizionario Zianichelli, è la qualità di chi è in grado di far valere le proprie opinioni e i propri diritti pur rispettando quello degli altri, in accordo col principio di reciprocità. Quando dobbiamo scrivere una mail in cui siamo molto coinvolti emotivamente, un momento di incomprensione con un cliente, un momento di irritazione con un cliente che magari ha arroccato su alcune convinzioni che non ci stanno facendo lavorare al meglio, scriviamo una bozza e lasciamola lì. Io consiglio almeno un giorno, però riprendiamola e correggiamola quando siamo più distaccati, quando siamo lucidi, quando possiamo usare le parole per esprimere il nostro punto di vista nel rispetto degli altri e magari trovare anche le parole che siano più efficaci per far arrivare il nostro contenuto. Parliamo di comunicazione assertiva, però a volte valgono anche le regole della semplice buona educazione. Cerchiamo di rispondere sempre alle mail, escludendo la pubblicità, però... Um, Rispondiamo anche alle proposte che non ci interessano, so che riceviamo tante mail ogni giorno, però penso che sia un segno di buona educazione. Evitiamo le congiunzioni avversative, ma, però, tuttavia, vanno a eliminare completamente tutta la positività che era presente nella prima parte della frase. A me viene sempre in mente, quando fai capire a qualcuno che ti piace, questa persona ti risponde, anche tu mi piaci, però... Non è divertente per niente. Possiamo um, sostituire le congiunzioni avversative con la congiunzione E o semplicemente dividere la frase. Facciamo un esempio. Hai ragione, ma devo controllare. Hai ragione, e devo controllare. Hai ragione, controllo e ti aggiorno. La stessa frase mi fa un effetto diverso. Ho portato altri esempi che io ho immaginato in situazioni di scambio di email, però che possono essere applicate a qualsiasi forma di comunicazione. Un collega ci chiede aiuto per una collaborazione. Possiamo rispondere, nessun problema, oppure possiamo rispondere, mi fa piacere darti una mano. Dobbiamo proporre una correzione a un fornitore a cui abbiamo chiesto un progetto? Penso che devi modificare questo elemento. Credo che sarebbe meglio se noi modificassimo questo elemento. Non riusciamo, tutto non riusciamo a sintetizzare tutto in una mail. Capita, ci sono delle situazioni che sono ingarbugliate in cui ci sono molti elementi importanti. Possiamo riscrivere l'email per 40 minuti e prendere a testate lo schermo, oppure possiamo scriver scrivere. Per me sarebbe più semplice raccontarti a voce. Possiamo prendere un appuntamento telefonico? Non siamo sicuri che l'email sia chiara. Magari scriviamo ad un cliente che non è del nostro settore. Spero che tu abbia capito, spero che sia tutto chiaro. Possiamo anche scrivere: Se hai domande, sono a disposizione. Rispondiamo una mail dopo svariati giorni. Sappiamo che sono cambiati un po' i tempi di aspettativa nelle risposte digitali, in genere, social o mail. Possiamo scrivere scusa per il ritardo oppure possiamo scrivere grazie per la pazienza. Quando sbagliamo chiediamo scusa, eh, da fastidio a tutti sbagliare, io penso che sia faccia parte della nostra professionalità accettare l'errore e eh, imparare a chiedere scusa sia molto efficace nelle nostre relazioni professionali. Grazie a tutti, io sono qua anche domani, se avete domande sono a disposizione. Grazie, grazie Cristina, davvero consigli preziosi. È arrivato il momento di chiudere la giornata. Vedo che Miriam sta rientrando, quindi riusciamo a fare in tempo a salutarvi insieme. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguiti in streaming. E domani mattina ci rivediamo qui eh, con tutti voi. e Per quelli dello streaming, sulle 10, 10.05, forse il primo intervento non lo possiamo trasmettere insieme. Ehm, non ci resta che... Sì? Ok. Miriam, è sempre fantastico, è è davvero una cosa che volevo dire, è, mi fa tanto piacere che ci siano tante persone nuove e che quindi ci sia l'occasione di eh, raccontare di nuovo i freelance camp che noi lo diamo un po' per scontato, invece... È, non è così sì. scontato, ehm, è molto bello che ogni, che ogni edizione si ibridi con delle esperienze nuove, delle sì. facce nuove, delle persone nuove. E questo nuove. è fondamentale perché nell'idea iniziale era proprio questo, no? cominciare da un piccolo nucleo di amici perché la prima edizione eravamo proprio, ci conoscevamo tutti, ma l'obiettivo è il motivo per cui abbiamo pensato e soprattutto lavorano un sacco <ride> lei e Silvia, questo va detto, Noi. E di portarlo avanti perché insomma c'è un network ma un network che deve crescere quindi è bello vedere ogni volta persone nuove e insomma con, con, sperare, considerare che poi da queste nuove conoscenze si crei dell'altro e quindi il network si, si allarghi e quindi non ci resta che eh, fare partire la clip video che riassume questa mezza giornata e darvi appuntamento a domani, grazie Vudio, grazie a tutti voi, ciao, ciao.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 input, nuove skill. Tanta ispirazione, carica, energia e, e conoscere altri freelance come me.